Ciao a tutti ragazzi e bentornati naturalmente bentornati dalle ferie allora questo è il mio primo video che faccio dopo, dopo agosto allora questo video mi, in, in, in, da un certo punto di vista mi è stato richiesto e eh, parlerò del, in particolare di QGIS 2.16 e sempre più in particolare parlerò delle nuove maschere di inserimento dati in QGIS in parte, sempre più in particolare eh, come, utilizzare le, eh, come inserire le immagini attraverso delle maschere di inserimento dati allora mh, inserisco innanzitutto oh, delle mappe di sfondo che prendo da altri progetti quindi vado su layer, aggiungi layer e gruppi e in particolare eh, vado a prendere eh, la vestizione, dove mh, troveremo le scritture, dei punti, le strade, gli edifici l'edificato, eccetera, eccetera. Ok. Ecco qua. Eh, naturalmente eh, la visualizzazione dipende dalla scala, quindi se zoom, vedete per esempio qua, Man mano che aumento lo zoom, vedete, mi compare l'edificato. Bene, inserisco ora un, un file puntuale che riguarda un rilievo che sto per adesso facendo sulla pubblica illuminazione. E lampade rilevate, questo qua, apri, open, ecco qua un attimo lo facciamo di colore rosso, così lo vediamo meglio, ecco qua, ogni punto rappresenta un, eh, un palo della pubblica illuminazione, bene, se con i, cioè informazione elemento, clicco su un elemento, ecco qua, questa è la maschera normale che compare in QGIS, diciamo, che è la, um, quella di default, questa è la maschera di inserimento di default come vedete qua sotto ci sono tre campi in più che sono le foto, quindi una foto generale, una foto alla base del palo e una foto una foto alla testa del palo, eventualmente anche il braccio in questo caso non c'è, quindi è nulla quindi in questo caso per inserire le immagini, si apre la tabella degli attributi Oltre a tutte le caratteristiche, gli ultimi tre campi sono relativi alle foto. Quindi qua, come vedete, ci sono, ci sono i percorsi alle immagini. Quindi questi sono dei campi testuali, 254 caratteri massimo, essendo uno shapefile, e qui inserisco il percorso dell'immagine. Come vedete qua, questo percorso è un percorso relativo, nel senso che questo progetto, per far sì che QGIS riconosca un percorso relativo, il progetto deve essere memorizzato nella stessa cartella dove vi sono le immagini. In particolare Casciana è la cartella che contiene le immagini. Quindi questo file deve essere memorizzato, a, diciamo così, alla stessa altezza di Casciana. Il progetto, se andiamo a vedere le proprietà del progetto, eh, vedete qua come c'è scritto salva percorsi relativo. È scritto qua. Ok. Bene. Per, vedere, eh, per inserire queste immagini, quindi inserire i percorsi, come si fa? Molto semplicemente, tasto destro su layer, proprietà, andiamo su uh, campi e dobbiamo modificare i widget degli ultimi tre. Foto A, foto, foto B e foto Bra. Quindi modifica, selezioniamo foto e mettiamo l'etichetta. Ok, Stessa cosa per le altre tre. Eh, foto, etichetta ok, ultimo foto ed etichetta, ok eh, questo uh, uh, questo ci permette eh, appunto di eh, vedere l'immagine, non solo il percorso ma anche l'immagine, in QGIS se selezioniamo il widget foto ci fa vedere la foto bene, ora creiamo la maschera di inserimento dati perché se mi fermassi qua, faccio ok, vado su I, identificatore, identificatore, informazioni, questo è informazioni, gli elemento. Se clicco su un elemento, vedete? Vedo l'immagine, però è piccolina, e in un certo senso, cioè così non mi piace. Quindi voglio, voglio leggermente modificarlo. Allora, cosa faccio? Ritorno sempre su Proprietà, e vado qua e scelgo crea maschera di inserimento compare quest'altra finestra e faccio più, più mi creo una categoria che chiamo foto è un, una sorta di gruppo chiamo foto e vedete qua numero di colonne io voglio che le immagini eh, che si trovano in tre campi diversi siano affiancate una accanto all'altra quindi sono tre Potrei fare anche 4 oppure 2. Siccome le immagini che sto inserendo sono 3, ne voglio 3. E faccio ok. Si crea questo gruppo, quindi ora seleziono questo, questo campo e lo trascino qua dentro. Drag and drop. Questo lo prendo, lo metto qua. Prendo e lo metto qua. Ehm, foto è andata fuori. Questo qua lo voglio sopra. Il primo, ecco qua l'elenco. Bene, poi... Voglio anche altri dati, voglio inserire come, per esempio, il tipo, la potenza, il braccio, lo stato di conservazione, eventuali note e così via. Praticamente, qua posso mettere tutto l'elenco. Fatto ciò, applica e ok. Ora, sempre con eh, questo tasto informazioni elementi, ci clicco sopra e come vedete, magicamente si dispone in modo molto più carino. Come vedete molto più leggibile. Se vado su editing, quindi siamo in editazione, clicco sempre su un elemento. Ecco qua, mi compaiono le tre immagini e qua vedete c'è il pulsante per inserire le immagini. Quindi vado a cercare il percorso dell'immagine e ottengo qua le immagini. Naturalmente queste immagini li dovrei girare, ma questo poco male, quindi qua sotto posso inserire tutti i dati, tutti i commenti e così via. Posso aggiungere anche delle azioni, tasto destro, proprietà, questa volta vado su azioni e aggiungo delle azioni, quindi siamo su Windows, apri, questa la chiamo foto, quindi voglio aprire la prima immagine, vado a cercare qua il campo dove si trova foto, inserisci ok ed è la prima, faccio la seconda, sempre apri, questa è foto B, base del palo, e vado a selezionare il campo, inserisci ok e infine l'ultimo, ehm, apri foto bra. Sta per fotobraccio, selezioni il campo, inserisci, ok. Bene, ho creato queste tre, queste tre ehm, azioni che sono praticamente qua, vedete? Oppure, se clicco sull'elemento, compare, vedete? Le azioni sono sempre qua a disposizione. Oppure, tasto destro, vedete? Foto. E qua c'è un'immagine oppure tasto destro su questo, foto B, ecco qua la foto, oppure questo qua, foto braccio. Ed ecco qua, molto semplicemente. È una cosa molto, molto semplice, molto carina e facile da utilizzare. Ciao e alla prossima!